per uh, aumentare il benessere anche della propria vita sulla terra uh, a produrre delle tecnologie che potevano essere appunto dal bastone la lancia uh, la ruota e, e l'utilizzo diciamo del fuoco in maniera funzionale e così via fino ad arrivare appunto agli ultimi strumenti digitali che sono proprio all'avanguardia e ci permettono come dicevi tu di eh, effettivamente ci agevolano molto la vita no? Io penso alla mia esperienza del navigatore satellitare. Oggi io non so come facevano i miei genitori, che, e stiamo parlando veramente di pochi decenni fa, a orientarsi quando facevano un viaggio, per esempio, non so, da, uh, da Roma a Rapallo in Liguria, per esempio, no? C'è cioè, queste grandi distanze. Quindi la tecnologia ci facilita la vita. Quando è che invece la tecnologia uh, in qualche modo va a intaccare la nostra capacità? Uh, di esseri umani sì che allora è... innanzitutto eh, come prima risposta è da dire quando non la comprendiamo e questo è il punto primo eh, ad esempio io faccio sempre l'esempio con il fuoco ad esempio nel senso molti parlano di quanto di quanto sia pericolosa questa nostra nuova queste nostre nuove tecnologie penso d'accordo ma eh, quando i nostri avi a suo tempo iniziarono almeno a tentare di padroneggiare il fuoco, io non penso che gli esperimenti siano sempre andati a buon fine, probabilmente qualcuno ci ha anche lasciato le penne a suo tempo, qualche incendio, qualche... ovviamente sono ironico, io penso proprio veri e propri incendi di una certa importanza. Ok, con questo non sto dicendo che sia tutto giustificato ovviamente, però eh, nella mia... nei miei studi e eh, per la mia visione, queste nuove tecnologie si situano su... all'interno di un continuum che è partito da quando l'essere umano è iniziato ad evolversi, punto. La differenza, appunto, è che negli ultimi anni queste tecnologie si stanno evolvendo in maniera esponenziale, quindi con un'accelerazione mai vista prima, allora è lì che sta la differenza. Quindi prima di tutto bisogna comprenderle quando non le comprendiamo, perché? Perché se noi non le comprendiamo, nascono pregiudizi, nascono stereotipi e così via, punto primo. Punto secondo, sicuramente poi c'è anche il diavolo che ci mette la sua, questo sicuramente, per cui cosa succede? Ad esempio penso a, perché poi si entra poi nel discorso della, definiamo l'addiction per comodità solo di discorso, ad esempio io penso a, a, tutti, a quelle applicazioni, quei giochi, Facebook in primis, ma anche i vari giochi, soprattutto quelli per ragazzi, che sono studiati apposta per tenere incollati gli utenti sulla loro piattaforma, oppure sul gioco ad esempio, quindi studiati apposta. Altro elemento, ad esempio, eh, sono tutti quei rischi, eh, quelle criticità che già esistevano offline e che con il digitale si sono arricchite di nuovi elementi sicuramente più difficili da, da gestire. Penso al cose del cyberbullismo, cyberbullismo in senso lato è uno di questi, um, ad esempio. Okay? ossia un qualcosa, il bullismo che ahimè è sempre esistito, però ad un certo punto è nato il digitale e la cosa si è spostata sul digitale, il problema è che sul digitale atti di questo tipo sono decisamente eh, meno gestibili, perché sono virali, perché è eh, per tutta una serie di cose, quindi questo sicuramente, quindi eh, sicuramente questi sono i grandissimi rischi e poi sicuramente c'è un rischio di, potremmo definirlo, sovrautilizzo, questo sicuramente, e attenzione qui non parlo tanto di digitale in sé, però parlo della combinazione, che anche sui lati positivissimi, attenzione, non demonizziamo, tra digitale e, eccolo qui, il cellulare. Ok? Perché? Perché nel momento in cui è nato il cellulare, lo smartphone in realtà, eh, cosa succede? Noi tutto questo digitale ce lo portiamo appresso, ce lo portiamo dietro in ogni, in ogni secondo della nostra vita. Di conseguenza, eh, aggiungi la sempre maggiore facilità d'uso delle piattaforme, dei dispositivi, eccetera, eccetera, cosa succede? Che tutto questo digitale alla fine è andato a permeare, gli eh, ad entrare negli interstizi delle nostre vite. Non a caso, ad esempio, i, i marchettoni, i marketers, eh, conoscono benissimo il discorso dei micromomenti, ad esempio. I micromomenti sono quei momenti anche di 1 due minuti, massimo cinque minuti, ad esempio la coda alla posta, oppure quel minuto in cui mi fermo al bar a prendere un caffè, per cui non so, a Milano sono velocissimi, per cui <ride> sono veramente fast in furious, per cui tac tac ed entro, faccio ed esco, veramente a volte 60-120 secondi al massimo, ma quei 60-120 secondi al massimo già bastano per farmi dare una controllatina all'email, a vedere se c'è qualche notifica nuova su Facebook e che cosa hanno scritto e via di questo passo certo quindi, Questa... Vai, finisci, finisci, sì, ecco, quindi questo discorso qui unito a tutte le strategie che comunque vengono adottate per tenere le persone incollate sul, sulla propria piattaforma sul proprio dispositivo allora ecco che la combo Diventa molto potente. molto potente, quindi rispetto sia nel positivo per carità, ma eh, se malamente gestita anche nel negativo, sicuramente. Certo, è, diventa difficile resistere. Poi, tante volte esatto, l'idea è quella: diventa difficile resistere. Ma non perché il digitale sia appunto il diavolo, ma semplicemente perché è la nostra mente umana che è strutturata in determinati modi. Il digitale semplicemente enfatizza questi modi. Certo. Eh, pensa ad esempio al discorso delle notifiche, eh, eh, sì le notifiche che gratificano, eh, sono associate poi ai circuiti della gratificazione, della ricompensa, dell'aspettativa, anche quindi la, la sorpresa, ma se noi andiamo ad analizzare proprio freddamente l'ossatura di tutto questo processo, vediamo che l'uomo è da sempre stato così, quando sai che si sta per avvicinare il tuo compleanno… Eh, inizio un po' a pensare chissà cosa mi regaleranno poi la sorpresa, la gratificazione però è ovvio che un conto è se una cosa, se un qualcosa che mi accade una volta alla settimana, un conto è se una cosa che mi accade eh, due, trecento volte in un giorno ok? Attenzione, io non sto parlando necessariamente di addiction in questo caso, eh, perché adesso eh, di, divago un pochettino eh, eh, perché ad esempio eh, ci sono molti studi che hanno messo in dubbio la possibilità che tutte queste notifiche, ad esempio, possano generare un accumulo, ad esempio, di dopamina, di queste cose qui, tale da provocare una dipendenza come farebbe, ad esempio, una sostanza stupefacente. Cioè un, ci fu due o tre anni fa un famoso studio che associò l'utilizzo del digitale, del smartphone, delle piattaforme, all'utilizzo di cocaina, mm -hmm. ad esempio. Parlando, sfruttando proprio questi... Questi, questi argomenti qui, quindi i circuiti cerebrali attivati sarebbero gli stessi, eccetera, eccetera. E qual è stato il risultato di questo studio? Il risultato di questo studio è che è stato altamente criti criticato, perché? Perché a quanto pare faceva acqua un po' da molte parti, potremmo dire. Allora, eh, prima di tutto, la sostanza stupefacente è, proprio, è sostanza, quindi noi effettivamente introduciamo Qualcosa di fisico all'interno del nostro corpo. Quindi non è solo un discorso psicologico, ma anche proprio un discorso fisico, un po' come anche la nicotina. Non è solo il gesto del fumare la sigaretta che ci abitua alla sigaretta, ma è anche tutto il discorso dei recettori, la nicotina che va ad interagire, eccetera, eccetera. Ad esempio, inoltre, gli, comunque il rilascio di dopamina e di altre sostanze simili generate da sostanze quindi fisiche, come ad esempio la cocaina sono state misurate 10-15 volte superiori rispetto al rilascio che av avverrebbe per un like di Facebook, certo. ad esempio. Okay. E allora in molti in, dopo hanno anche messo in dubbio la possibilità che tutte queste continue notifiche possano generare un, um, un accumulo importante di queste sostanze eh, che potrebbe, per portare poi alla dipendenza, anche considerando che se noi... Parliamo di queste cose. Quando parliamo di queste cose, spesso ci dimentichiamo che il nostro organismo ha in, in tempi normali, ovviamente, in condizioni normali, diciamo, ha comunque una sua tendenza, una spinta? Al, eh, al, All'equilibrio, ecco, mm -hmm. al, a ritornare in equilibrio. Ok, quindi è vero che mi si rilascia questa piccola scarica di piacere, però anche è anche vero che non dura in eterno. Eh, certo. anzi più eh, minore la scarica e più è facile che ritorni ad uno stato di equilibrio ad esempio che okay? adesso ho detto in modo semplice però bisogna certo, fare molta attenzione esatto